Allora, Buongiorno a tutti, io sono Matteo Bortolon della Fionda, siamo qui per il progetto L'Urgenza con Domenico Cerabona. Ciao Domenico, grazie Ciao. di esserti aggiunto a noi. Oggi con Domenico parliamo che è attivista, militante, studioso di fenomeni politici, parliamo un po' del movimento Momentum che ha un po' rinnovato la politica britannica, in particolare la politica del labor britannico. Intanto Domenico se ci vuoi un po' in introdurre il tuo interesse verso questo movimento, da cosa è derivato, perché l'hai trovato eh, qualcosa che fosse di particolare o di speciale, ci possa dire qualcosa, com'è che ti sei approcciato in prima istanza? Ma, eh, sì, innanzitutto grazie, grazie per l'invito. Eh, diciamo che io ho iniziato nel, nell'estate del 2015, io, io sono sempre stato appassionato di politica, Politica britannica, ho fatto anche la, la tesi di laurea sul, diciamo, sul modello Westminster, in particolare sul governo Ombra. Eh, quindi diciamo che ho sempre seguito con interesse la politica britannica, in particolare il partito laburista. Ovviamente il 2015 è stato un anno un po' tragico se vogliamo per il partito laburista, perché appunto dopo dopo la sconfitta inaspettata, secondo tutti i sondaggisti di, eh, di Miliband, quella, in quelle elezioni del maggio 2015. Eh, il partito laburista era mh, particolarmente nel caos e nel caos di quell'estate di quell abbastanza travagliata eh, viene fuori questa figura un po' particolare di, di Corbyn e, e io insieme ad altri amici e compagni con cui, con cui seguiamo, con cui seguiamo la, la politica britannica, in particolare eh, Federico D'Ambrosio, Roberto Volpe Cosimo Serpolla e Pietro Moroni e eh, Stefano Poggi, con cui ah, già all'epoca ci confrontavamo eh, su, sulla politica britannica, abbiamo iniziato a seguire con interesse eh, Corbyn e quella campagna eh, particolare della, nata in maniera un po' rocambolesca per la, per la leadership dell'Ebur dell e, eh, eh, e quindi poi di conseguenza tutto quello che stava attorno alla campagna della, della alla leadership di Corbyn è diciamo che Momentum è immediatamente già da diciamo l'autunno di di del 2015 eh, si staglia come una delle, delle cose più interessanti eh, del panorama politico britannico in quel momento proprio per il eh, per il modello organizzativo che si era dato e anche per diciamo eh, perché è un mix particolare nel senso che de, per come è stato rappresentato spesso da Uh, diciamo anche dai, soprattutto dai media britannici ovviamente, ma quindi poi come, come traslato anche da quelli italiani uh, è stato rappresentato anche come un, un movimento esclusivamente composto da giovani che si organizzava solo sui social uh, che faceva un attivismo un po' velleitario in realtà uh, Momentum è, è, una, è stata una cosa un po' più, un po più complessa uh, che nasce da uh, dalla, diciamo, dalla, dalla mente di John Lasman, che eh, è tutt'altro che un ragazzino, eh, ma che è un, um, uno storico militante della sinistra laburista, della sinistra britannica, ed è insieme a Corbyn, eh, un, diciamo, un allievo, una, una, un discepolo di Tony Benn, lo storico leader della sinistra eh, laburista. E eh, diciamo, eh, Lasman ha eh, appunto l'idea di. Ehm, eh, di, di portare la, eh, la, la battaglia esterna del movimento esterno partito, al partito laburista dentro l'agone politico dell'Ebur della, dell con, con un'organizzazione eh, strutturata che sì eh, aveva una, una, un importante eh, ha avuto un importante ruolo sul, sui social e sull'esplosione del fenomeno Corbyn attraverso eh, Facebook, Twitter e tutti gli strumenti, eh, diciamo, più, più innovativi, però eh, che si è data una struttura organizzativa, eh, se vogliamo, addirittura gramsciana con dei, del, dei, eh, diciamo delle sezioni locali che affiancavano le sezioni del, del Partito Laburista, che si dava come obiettivo di, eh, di andare a votare e sostenere candidati anche nei, nei singoli circoli del Partito Laburista, nei. Eh, costituirsi labor party che sono le, le strutture dove poi si decidono eh, si votano le mozioni che andranno votate poi alla, che vengono portate alla conferenza annuale che è l'organo che decide la linea politica del partito se, e sono i, eh, gli organi dove si fa la selezione dei candidati per, per il parlamento e per tutti gli enti locali quindi diciamo che eh, eh, l'ansman è diciamo tutto il gruppo che si raduna attorno a lui eh, Fa un lavoro strutturato sul, sul territorio ed è per questo che Momentum eh, è uno, uno strumento interessante perché eh, diciamo, gioca sul doppio livello fuori dentro, quindi non è solo una corrente del partito, del partito laburista ma si, si, eh, si occupa, cerca di portare dentro anche quello che c'è fuori dal partito laburista anche perché... la, la del eh, 2015 e poi di conseguenza anche nel 2016 quando ci sarà di nuovo l'elezione per, per la leadership perché Corbyn viene sfiduciato dal gruppo eh, sono le prime due elezioni in cui per la leadership si vota anche, votano anche i sostenitori quindi non solo gli iscritti al partito laburista e ai sindacati ma anche coloro che si iscrivono eh, pagando due sterline nel, 2000, nel 2015 25 nel 2016 però diciamo che appunto Uh, il ruolo di momento, ma anche quello di uh, tenere vicino, portare dentro coloro che non sono iscritti al, al partito laburista Quindi, diciamo che... nomen... come mai è aumentato così tanto? No, piccolo dettaglio insignificante ma da 2 due... hai detto a 25? sì perché eh, diciamo nel, nel tentativo nel, nel 2016 di eh, di Corbin eh, siccome appunto il il, la destra, il centro del partito controllavano ancora il NEC il National Executive Committee del partito laburista, in quella sede nella seconda elezione, nel tentativo di ostacolare l'entrismo veniva detto della, della, degli, extra, degli extra parlamentari nell'elezione alzarono, cercarono di alzare il, il, il, il... più difficile la partecipazione, in realtà poi eh, nel, 2000, nel 2016 si iscrissero più che nel 2015, nonostante, nonostante l'aumento, c'è da dire, per essere completamente onesti, che nel, 2000, nel 2019 nel 2020, quando poi c'è stata l'elezione di Starmer, e questa volta era la sinistra a controllare eh, il NEC. Comunque mantennero eh, uh, le 25 sterline. Questa volta per, uh, per contrastare diciamo chi si scriveva per votare Starmer, Quindi diciamo che questi, queste cose vanno. Sono, sono state perpetuate anche dalla, dalla, dalla sinistra. Però diciamo che nel 2016 ci fu questa questo tentativo e il diciamo, Momentum fu, fu decisiva per, per, diciamo, per mantenere viva la, la, la leadership del partito, cioè la, la leadership di Corbyn, proprio perché. E questo è stato il vero problema di Corbyn e dall'altra parte il motivo per cui Momentum è stata così importante perché eh, Corbyn era molto debole all'interno del partito in particolare nel gruppo parlamentare mentre invece aveva un sostegno popolare altissimo molto eh, sopra, tra gli iscritti e i militanti e nel movimento generale, il movimento laburista in maniera più ampia eh, e quindi diciamo che la, il ruolo di Momentum è stato proprio quello di sostenere Sostenere le, la, la leadership di Corbyn. Diciamo, uno dei momenti, se vogliamo, più significativi, secondo me, della, di, questa, diciamo, di questo impegno di Momentum è stato. Eh, sento for, forse sento fortissimo il disturbo dal tuo microfono. Non so se puoi. Ah, adesso meglio. Uno dei momenti più importanti, secondo me, cioè più significativi della, del ruolo di Momentum è stato il, nel dicembre. Eh, sì, dicembre 2015, eh, quando c'è stato il voto, sul, voto sull'intervento militare, militare in Siria, in cui il partito, il, la, la destra del partito, capitanata da Tony Benn, che in quel momento era il, il, ministro, il ministro ombra degli esteri del partito laburista, diciamo, si schierò sulla linea opposta rispetto a Corbyn a favore dell'intervento. Eh, diciamo quello fu un tentativo di dimostrare plasticamente la, quanto Corbyn fosse in minoranza su un tema importante come la politica estera, la difesa eh, su, rispetto al gruppo parlamentare e Momentum organizzò eh, una campagna di pressione sui singoli parlamentari eh, perché com come sapete lì c'è il eh, diciamo il, ci sono i collegi uninominali con l'uninominale secco quindi diciamo le costituzioni sono molto piccole quindi diciamo che eh, è anche tra più facile far, fare pressione sui singoli, sui singoli eh, parlamentari e Momentum organizzò eh, diciamo eh, mail bombing o in generale pre -pressione, pre pressione nel senso che eh, iscritti militanti del partito laburista scrivevano al proprio parlamentare dicendo che erano contrari agli interventi sì, erano a favore della linea di Corbyn e questo diciamo spostò di molto gli equilibri tanti di, di coloro che erano che erano, eh, che erano intenzionati a votare in dissenso rispetto a Corbin hanno, hanno ceduto anche perché appunto eh, Momentum in, in, in, diciamo dal, dalla fine del 2015 per, per, per fino almeno tutto il 2019 era spesso in maggior ottenuto il controllo di tantissime sezioni locali e, e, e, di, e di tutti diciamo i eh, i gangli del partito quindi chiaramente eh, proprio perché la, il sostegno di Corbyn all'interno del partito laburista era molto ampio quindi diciamo che a, a un certo punto specialmente dopo la seconda elezione nel 2016 eh, per, per per la minoranza l'elezione del 2017 scusate eh, per la minoranza del partito, del partito eh, diciamo la destra del partito laburista era chiaro che il controllo da parte del di, diciamo, il controllo degli iscritti, era cioè gli iscritti erano a favore del, del, partito, del partito cioè di, della linea di Corvin. Quindi, diciamo, il momentum è stato decisivo per questo anche in tutte le elezioni interne, eh, appunto, le elezioni del, del, del National Executive Committee, c'è cioè stato un momento che eh, la, la lista la lista di momentum aveva letto tutti i candidati che aveva cioè tutti i candidati quindi controllava completamente eh, l'NSI. Tant'è vero che a capo ci andò lo stesso John Lassman eh, alla conference, eh, specialmente in quella del 2018. Quella del 2019 è stata un po' più complicata, ma la, la conference del 2018 eh, era quasi totalmente controllata da Corbyn e i delegati, soprattutto per quanto riguarda la sezione degli iscritti. Quindi diciamo che. Eh, Momentum è stato decisivo nel consolidare la, la leadership di corby specialmente in contrapposizione al, al, al gruppo parlamentare dove eh, nonostante la sconfitta elettorale del 2019 il socialist campaign group che è, diciamo il gruppo il sottogruppo di, di parlamentari di sinistra del del del, del Partito Laburista è quasi raddoppiato. Cioè è passato da circa una ventina, poco più di 20 o intorno ai 20, a 36 al momento, eh, chiaramente nonostante la sconfitta elettorale, perché molti sono stati. Sono stati hanno perso il collegio nel, 2000, nel 2019, se no altrimenti sarebbe stato un, un numero molto più ampio. Se, se consideriamo che per, per, per decenni la sinistra laburista faceva fatica a presentare un, un candidato perché non aveva le, eh, le firme necessarie, il sostegno necessario all'interno del gruppo parlamentare. Adesso invece la situazione è un po' diversa, anche se eh, proprio per questo all'ultima conference Starmer ha, ha fatto approvare, con l'aiuto di una parte dei sindacati, un, un aumento del, della percentuale di parlamentari richiesta per, per essere nominati alla corsa della leadership, proprio perché... Eh, con, i, con, la con le vecchie regole, quelle che hanno istituito Miliband, eh, era diciamo, i, i numeri della sinistra erano autonomi per presentare autonomamente un, uh, un candidato. Ok, benissimo, mi sembra ci hai fatto un quadro molto interessante di come eh, questo movimento abbia influito sulla situazione. Ti chiederei di approfondire come questo dinamismo di momentum, che modello organizzativo ha avuto? Se aveva una. Eh, struttura centralizzata un comitato direttivo un capo delle sezioni delle articolazioni cioè come, come si sono eh, organizzati proprio da questo punto di vista ma ti dico perché io ho intervistato, ti accennavo prima, ti ho intervistato eh, Laura Parker, che è stata coordinatrice di nazionale di Momentum per, fino appunto alle elezioni del 2019. Eh, L'ho intervistata per, per il podcast che io e Federico D'Ambroso abbiamo, che chiama, faccio un po' di pubblicità, ne approfitto, si chiama Very British Podcast. Eh, quindi se eh, avete poi voglia di approfondire meglio, sentite direttamente lei cosa... Come, co, lo spiega meglio, diciamo, come è nato il momento. Poi, diciamo che l'idea di, eh, di Lansman, appunto, di, di John Lansman, è stata quella di, eh, di mettere insieme tutti eh, quei movimenti, quelle associazioni, quei singoli gruppi che si erano creati durante la campagna del 2015, un po' per caso, no? perché, appunto, come, come dicevo, nel 2015 c'era molta confusione all'interno della base laburista per. Uh, diciamo, in seguito alla sconfitta elettorale le dimissioni di Milliband non si capiva tanto bene con dove sarebbe andato a finire il partito laburista eh, tanti gruppi della sinistra eh, largamente intesa hanno iniziato a sostenere Corbyn un po' diciamo, in maniera eterogenea senza un coordinamento e eh, eh, però l'idea che ha avuto l'Ansman è stata quella di eh, diciamo, raccogliere i dati, raccogliere tutte le, le persone che si erano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 eh, diciamo delle teorie di Lanzman che però si porta dietro appunto da, dalle storiche battaglie di Tony Benn che a sua volta eh, diciamo eh, aveva ripreso da Ralph Miliband, il padre di Ed Miliband che è stato un, era un, uno storico marxista di professione ma che era anche eh, diciamo, il, il teorico della, della, de, della necessità di togliere potere diciamo, al, al gruppo parlamentare laborista per spostarlo sulla, uh, sulla base, quindi diciamo che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 si interessano di politica in occasione della, della leadership laburista in questo ovviamente è, è, sono straordinario nel senso che è, è, nel, sia nel 2017 ma anche nel 2019 il partito laburista ottiene delle maggioranze bulgare tra, tra gli anni del 35 ed è una, una forbice incredibile c'è cioè una, cioè una distanza incredibile tra eh, i conservatori elaboristi in, in queste fasce di età, eh, questo proprio perché eh, eh, la, la, la, la, diciamo, tutte le proposte radicali di Corby sono eh, indirizzate a, quella, a quelle fasce della popolazione, Momentum organizza eh, una mobilitazione eh, online ma anche offline su, eh, su questi, su, sulle tematiche diciamo, del, soprattutto delle, de, delle, delle problematiche giovanili è una delle cose più interessanti che organizza, che organizza Corby, è il Momentum è il The World Transformed, che è una, eh, diciamo quasi una contro-conference eh, in occasione delle conference nazionali che eh, negli anni di Corby si sono tenute a Brighton e a Liverpool. Eh, Momentum organizza appunto questo Momentum e altre, anche altre associazioni, altri, con, insieme con l'aiuto dei sindacati, e di alcune riviste, organizza questa appunto sorta di controconference in cui durante i giorni eh, dell'appuntamento dell della, della conference ufficiale ci sono questi, questi eventi con, con relatori sia laboristi che eh, esterni, internazionali, ci sono stati interventi eh, anche da remoto di Sanders, Varoufakis e altri, altre personalità in cui appunto eh, si eh, promuovono idee, dibattiti ma anche poesia, letteratura. Eh, eh, momenti più conviviali in cui però eh, diciamo, vengono, vengono proposte idee più radicali vengono fatte vengono eh, date, data la voce a istanze più eh, diciamo eh, meno mainstream che però nel, nel, negli anni, negli anni del, della leadership laburista, piano piano eh, conquistano anche la, la base laburista. ci sarà nel, nel 2000 nel 2018, se voi guardate i video della conference del 2018, ma anche di quella del 2019, quando inquadrano le prime file, hanno quasi tutti il braccialetto del, di The World Transform. Quindi vuol dire che quasi tutti quelli che vengono inquadrati in qualche modo erano passati per un evento di, eh, per un evento di, eh, della, di, di questo festival. E anche, la eh, cosa abbastanza straordinaria, l'ultima conference, quella che c'è stata da poco, alla fine di settembre del 2000, 2021, sempre a Brighton. Nonostante appunto eh, eh, gli attacchi e anche un po' la difficoltà della sinistra laburista, eh, The Water Sum è stato organizzato eh, con le solite, diciamo, con, con le stesse modalità e gli eventi, in particolare quelli dove sono intervenuti i Corbin e gli altri membri del Socialist Campaign Group, sono stati degli eventi partecipati in maniera straordinaria, eh, sempre mh, con la presenza di tantissimi giovani. Eh, e quindi diciamo che danno, danno un segnale di vitalità importante della, della, della sinistra laburista e di momentum in generale che eh, ha vissuto dei, dei momenti di difficoltà ovviamente dopo, la, mh, dopo le elezioni dopo, diciamo, la, del 2019 e eh, l'abbandono di Corby, c'è stata un, una divisione all'interno del, del movimento su eh, chi, chi sostenere in occasione della, della leadership, uh, cioè del, delle elezioni della leadership, uh, ufficialmente Momentum ha uh, sostenuto uh, con un'elezione interna, ha deciso di sostenere uh, Rebecca Lombelli come leader e, uh, uh, e Angela Reiner come deputy leader, però in realtà il movimento era abbastanza spaccato su cosa fare. Al, Tant'è vero che molti, eh, diciamo dei leader di, alcuni dei leader di Momentum hanno sostenuto Starner, quindi diciamo che c'è stato un momento di difficoltà in cui anche le elezioni interne Momentum non si è presentata unita, non si è presentata unita con altre parti della sinistra dell'Abu in occasione di elezioni come quelle del, del NEC e quindi ci sono state eh, anche delle sconfitte pesanti, però diciamo che passato il primo momento di, di shock. Eh, diciamo c'è stato un tentativo di riprendere le redini e adesso appunto in generale la sinistra del, del, del eh, per quanto sia in difficoltà all'interno del gruppo parlamentare e eh, in particolare nel rapporto con la leadership in realtà eh, da quello che posso vedere io da, da, da diciamo dall'osservatore da esterno dà da degli importanti segni di vitalità e quindi eh, soprattutto per per il fatto di essere sostenuto da, un, da, una, da una generazione sostanzialmente da tantissimi, da tantissimi giovani che, che, che comunque erano si rendono cioè sono paiono convinti che nonostante le sconfitte di, di Corbyn, la, la necessità di una, di, un, di una politica radicale sia necessaria, eh, credo che diciamo, quella è, è una forza con cui le, la leadership laburista dovrà fare i conti, soprattutto quando poi si, ci si avvicinerà di più alle elezioni, perché eh, Momentum è stato un, uno strumento straordinario di, di campagna elettorale, sia sul territorio, con eh, organizzando eh, il, le eh, campagne elettorali sui cosiddetti marginal site, cioè su quei, su quei collegi che eh, sono in bilico e che quindi eh, è importante vincere, è importante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 quali erano gli orari in cui si poteva andare a fare campagna. Eh, poi ovviamente ha organizzato una, una campagna online su, sui social che ha prodotto dei video virali che sono stati straordinari. Eh, quindi diciamo che è, è, è una forza, una generazione in cui, con cui la, la leadership laburista deve, deve tenere conto anche perché appunto eh, diciamo è, una, è una fascia di elettorato di cui il labur non può fare a meno anche perché è quasi l'unica che, che vota che vota compattamente per, per il partito laborista. Ecco, a questo punto ti chiederei un po' come terzo punto, anche approfondendo aspetti che hai già hanno nominato, in particolare sarebbe interessante capire come hanno fatto a avere tutto questo coinvolgimento di fasce giovanili, hai parlato di campagne sui social, eccetera, eccetera, e anche in termini prettamente organizzativi, cioè come conciliano una, se non ho capito male, mh, una certa libertà di azione del gruppo locale, ma anche prendendo decisioni collettive su chi sostenere. Su questi aspetti, cosa ci insegna Momentum? Quali parti, secondo te, dell'esperienza ci possono ispirare o sono riproducibili in un contesto che non ha il sistema politico britannico, non ha il sistema elettorale britannico, non ha un partito come il Labour, ma ce ne sono altri con delle fattezze delle delle caratteristiche differenti insomma cosa ci può insegnare momentum in, in, in, per la per una politica che torni a abbracciare gli interessi dei dei, dei lavoratori delle persone comuni contro le lobby contro i vari poteri forti eccetera eccetera e magari in particolare anche in italia secondo te che cosa ci può dire ecco sì, diciamo che la eh...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 Alla campagna di Corbyn e anche a Momentum. Diciamo che il momento decisivo per, per l'esplosione della campagna di Corbyn è stato sicuramente l'appoggio dei, dei più grandi sindacati. È eh, lungo a spiegare perché, ma diciamo a un certo punto, siccome gli altri leader si danno quasi come obiettivo quello di dire che loro vinceranno senza sostegno dei sindacati, a quel punto i sindacati si buttano tutti a capofitto su, su Corbyn, in particolare lo United e Unison, che sono i due sindacati più grandi, a quel punto lì. Eh, considerando anche la potenza eh, economica di quei sindacati la campagna di Corbyn ha degli strumenti importanti e eh, diciamo che anche avendo a disposizione questi strumenti l'ASMAN e, e il suo gruppo riesce a, a costruire questa rete di cui parlavo, pr parlavo prima diciamo è, è, il, è, il, è, il, è il capolavoro che è stato fatto in quella, in, eh, da, da Momentum almeno fino al 2018, poi diciamo la conference del 2018 ha segnato una rottura tra, tra sindacati e Momentum e infatti è stata poi la, tra virgolette, la decadenza della, della leadership di Corbyn che, che ha perso il sostegno fondamentale, però diciamo che fino a quando eh, queste, due, queste due istanze, quindi le istanze di una politica più, più radicale, di, eh, di, eh, più vicina alle istanze della base, con l'appoggio logistico, economico e anche di lobbying interna dei sindacati, diciamo, tenere insieme queste due cose è stato, è stato importante. Diciamo che per eh, l'esperienza britannica questa cosa è un po' più semplice, nel senso che eh, eh, si è mantenuta diciamo, una struttura se vogliamo un po' più ottocentesca, soprattutto per quanto riguarda le relazioni industriali, quindi non esistono sostanzialmente sindacati confederali, quindi non c'è eh, diciamo la, i, i grandi sindacati eh, che riuniscono le varie, le, varie, le varie sigle, ma ci sono eh, i grandi sindacati nazionali che, eh, che diciamo che sostanzialmente sono delle grandi corporazioni su, eh, sui singoli, sulle singole mansioni. Diciamo, Questo eh, rende un po' più. Eh, più, ovviamente più frastagliato il panorama il panorama sindacale perché ovviamente ci sono decine di, di, di, di sigle in base a, alle varie diciamo alle un varie po come, un po come scusami se non esistesse la cgl ma esistessero film Filcams... Esatto. Sì. esatto non c'è non c'è più non, non c'è quella diciamo non c'è mai, mai stata eh, la, diciamo c'è il, il trade union congress che diciamo è un, è un livello superiore che li unifica tutti che però non ha diciamo all'interno del, del trade union congress le, le singole union hanno tantissima autonomia poi non esistono i contratti nazionali di lavoro ma c'è una contrattazione eh, molto diversa quindi eh, diciamo che il, il panorama è molto più frastagliato questo rende complicate certe cose, la storia della Gran Bretagna è lunga, però cioè diciamo che diciamo, rende più complicato il rapporto anche col governo laburista quando c'è il governo laburista, non, non essendoci i soggetti unici con cui rivolgersi, però dall'altro lato in occasioni come questa rende un po' più facili eh, le, le relazioni perché appunto ci sono, si possono fare campagne sulle singole stanze, eh, e quindi è anche più facile per, per organizzazioni e movimenti come, come Momentum, avere un appoggio su quel tipo di campagna, su quel singolo tema, con quel sindacato, organizzare un'altra campagna con un altro sindacato, questo rende eh, meno burocratici i rapporti, rende un, un po' più agevole fare le campagne su, sulle, singole, sulle singole stanze eh, eh, e questo diciamo... Eh, Finché è durato in maniera sinergica questo, questo rapporto anche con le organizzazioni sindacali, eh, ha reso diciamo, l'esperienza di Momentum molto più. Gli ha, gli ha dato momentum, appunto, gli ha dato sempre più slancio. Eh, poi le cose si sono un po' ingarbugliate quando Momentum ha cercato di, eh, eh, di, di cambiare le regole, eh, le regole di eh, selection, cioè di selezione dei, dei candidati al, al Parlamento sempre con l'idea di spostare eh, sempre più il controllo a, a, alle sezioni locali togliendo il potere centralizzato eh, di Londra nella selezione questo ovviamente si è scontrato con gli interessi sindacali che delle singole sigle che hanno invece interesse di mantenere un certo controllo centralizzato sulla selezione perché eh, appunto le, i sindacati più potenti hanno tra virgolette diritto a un tot di candidati e quindi hanno l'interesse di, di che vengono scelti uh, centra centralmente, non dalle singole sezioni. Quindi, diciamo, quando nel 2018 si è stata portata questa riforma uh, alla conference, si è rotto un po' perché i sindacati hanno votato contro. Mentre invece, al momento, è sostenuta la campagna. La legge, la, la proposta non è passata, e lì, diciamo, si è un po' uh, c'è stata la frattura del movimento della leadership, la leadership di Cordi. Diciamo, non, non, si è, non si è sostanzialmente più sanata su questo, su questo tema.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 quindi quando si riesce a tenere il, questi vari livelli tutti assieme con compattezza diventa una forza importante con cui, con cui tenere conto. Eh, certo, poi eh, dal, dall'altro dall canto, proprio perché a un certo punto era, sembrava che Corbyn fosse un passo da Downing Street, questo ha, ha creato poi una reazione molto forte dall'altro dall dall lato e questa è una delle cose che fondamentali anche da imparare dall'esperienza di Corby, secondo me, anche della violenza con cui ci si è rivolti contro Momentum, che è stata definita un'organizzazione di teppisti, di violenti, proprio perché una delle... Ma da dentro il partito, scusami, o da fuori? Sia da dentro che da fuori. Eh, sia dalla okay. parte della destra del partito laburista che diceva che appunto eh, il fatto che Momentus Urgan c'è stata eh, un'esperienza di, di, un, di un collegio, di, una, di un consiglio comunale che per esempio un consiglio comunale di, una, di un quartiere di Londra che voleva votare con, a favore di, una, diciamo, di, un, di un progetto di urba, urbanistico. Uh, di stampo speculativo diciamo, la maggioranza laburista che era della destra, dei consiglieri voleva votare a favore di questa diciamo, uh, tra virgolette speculazione edilizia Momentus è organizzato, è organizzato una, una campagna di pressione ha fatto in modo che questa cosa non passasse ovviamente se eh, eh, dal punto di vista della narrazione di Momentum era un tentativo di portare le stanze di, di, della cittadinanza di sinistra, in generale del quartiere contro questo progetto. La destra laburista Buristi hanno organizzato la Teppaglia che veniva a, mia, a, mia, a minacciarci perché dovevamo votare come dicevano loro. Quindi diciamo. Questo è un esempio piccolo. Ovviamente, invece, a livello più, eh, più a livello nazionale abbiamo avuto la eh, Teresa May che definiva Corbyn un nemico del popolo. Eh, le accuse di antisemitismo le, le accuse di eh, vicinanza con, con i terroristi ecco chiaramente eh, Momentum veniva visto come il braccio armato del corvinismo quindi eh, chiaramente uno, uno dei temi centrali che è appunto eh, una, la politica radicale specie eh, con, con il tipo di media che in, in Gran Bretagna è ancora più drammatica la situazione ma anche in Italia chiaramente poi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 Uh, cioè, è stato dipinto, è stato definito Broadband Communism, la sua proposta di garantire agli anziani in particolare l'accesso gratuito a, alla, alla, fibra, alla fibra veloce, è una proposta che adesso, che dopo il Covid ci siamo resi conto di quanto, quanto differenza ci sia nella qualità della vita dell'accesso a, a internet veloce e, e quanto quella proposta sia quasi di buon senso, altro assolutamente non radicale, certamente non, non comunista nel senso dispregiativo in cui è stata dipinta in quella campagna elettorale. Assolutamente, ti ringrazio molto, Domenico. Abbiamo parlato di momento, il suo rapporto con i sindacati, il maggior coinvolgimento dei giovani, la sua capacità di tenere istanze diverse e soprattutto di rimanere un po' sul margine, cioè essere un'associazione che stava fuori del partito, ma un po' anche dentro, e quindi cambiava gli equilibri interni. Questi quattro punti, secondo te, riassumono un po' quello che hai detto, o ho lasciato fuori qualcosa di, di essenziale? No, no, no, sei stato molto più sintetico di me. Ah, vabbè, tu, tu, tu hai spiegato molto nel dettaglio. Ti ringrazio, ringraziamo Grazie tutti voi. che sono collegati, con l'urgenza, rimanete con noi sugli altri video, e ciao a tutti. So.